No, ovviamente non sto scherzando, non è, non è successo niente di grave, non ho sbagliato eh, qualcosa di talmente grosso da non poter recuperare, però devo dire che alcune cose diciamo che potevano essere migliorate, infatti per questo chiedo il vostro aiuto. Quindi se potete seguirmi e scrivere nei commenti alcuni suggerimenti, consigli, io ovviamente li accetterò e anche critiche costruttive li accetterò e magari li metterò in pratica. Per questo ho bisogno del vostro aiuto. Allora, quello che ho sbagliato, è, secondo me, è questo. Vi faccio vedere subito. Allora, La mia cantina è cantina, quindi tutto quello che c'è in più è normale che ci sia. Allora, l'inverter è questo qua. Quindi, come, come lo conoscerete bene, se avete visto il video del fotovoltaico, eh, se volete io qua sopra ve lo lascio e potete andarci a cliccare e vederlo questo è l'inverter da 3500 watt per 7000 è un inverter davvero potente molto potente anzi non lo sfrutto quanto dovrei perché comunque non, non ho abbastanza potenza da dargli allora quello che ho sbagliato è questo qua ecco questo qui ho scoperto che eh, è una cinesata praticamente non, eh, se noi andiamo a guardare qua sopra adesso i dettagli sono al contrario se vedete qua, vabbè qua non lo dice però eh, lo viene dichiarato come MPPT quindi quella sigla che serve per avere un miglior carico delle, delle nostre batterie ma in realtà non è un MPPT quindi eh, ve lo spacciano, ve lo fanno pagare poco in effetti non, eh, non è quello che dovrebbe fare, non è quello la loro sua carica non mi carica esattamente le batterie difatti se noi andiamo a vedere set voltage robe varie questo non funziona questo non funziona è una cinesata via ecco seconda cosa che ho sbagliato allora vi ricordate le mie batterie che ce ne ho una da 120 e l'altra da 80 ampere ecco sono collegate in parallelo e praticamente queste qui non devo collegarle insieme così perché devono essere tutte e due da o 120 o tutte e due da 80 Così cosa succede? Che quelle batterie ovviamente non riesce a caricare come, come deve La 120 non riesce a caricare come deve perché carica al massimo quella da 80 e rischia di, di bruciare alcune celle Quindi questo è un altro errore eh, ovviamente allora vi volevo anche far vedere far dire anche il fattore che i pannelli sono molto funzionanti e devo dire che vanno molto bene la carica che dà è, è sufficiente da caricare le batterie però dato quel caricatore solare dato quelle batterie secondo me non, non mi dà abbastanza per poter diciamo eh, devo dire la verità allora il frigorifero che vedete qua eh, Gira per un giorno e mezzo, dopodiché le batterie si vanno a consumare del tutto diciamo, non riesce a tenere la carica, quindi non riesce a caricare in base a quanto consuma il frigorifero, il frigorifero non consuma così tanto quindi non dovrebbe essere un problema, perciò io penso che 200 ampere in totale siano oltre che sufficienti per poter far partire quel frigorifero, no? Quindi a questo punto posso pensare che il regolatore di carica non è, non è buono, quindi non carica a sufficienza le batterie. Magari le carica come vediamo qua, se andiamo a vedere qua, eh, le carica, 12, qua dice 12,9 che sta caricando. Però in effetti quando lo vado a collegare o vado a far partire l'inverter si abbassa drasticamente la tensione, il voltaggio, quindi va a consumare molto velocemente questo voltaggio quindi quello che posso andare a dedurre è che il, lui mi carica il voltaggio fino a 14 e qualche cosa 14 e 4 ma non mi carica completamente l'amperaggio delle batterie in, in, in totale quindi lui segna così ma in realtà non è quello quindi non le carica effettivamente del tutto e quindi si scaricano molto velocemente. Quindi fatemi sapere nei commenti qui sotto se avete qualche consiglio, se avete eh, provato anche voi a fare un impianto a casa da poter utilizzare un po' le vostre piccole accessori, se potete dare dei suggerimenti e datemelo pure. I prossimi video vi farò vedere questo qua, i supercondensatori, cosa servono e perché eh, nel video precedente li avevo inseriti, però adesso li ho, li ho levati vi farò vedere come funzionano, perché queste sono una tecnologia molto molto importante. Quindi seguitemi, iscrivetevi al canale così eh, supporterete il mio lavoro e mi darete una mano per poter continuare a portare dei contenuti perché ovviamente senza, eh, senza il vostro supporto io non potrei portare contenuti perché comunque io ho dei costi di gestione, quindi, per cui a voi non costa niente. Quindi, se potete darmi questo sostegno, potete semplicemente iscrivervi e vedere i video che posterò, così da darmi sempre dei consigli su come posso migliorare, ok? Quindi ci vediamo al prossimo video, rimanete sintonizzati e ciao!